Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video dopo una giornata iniziata non esattamente con il piede giusto eh, oggi mi è arrivata la webcam vi lascerò il link della webcam il link Amazon per acquistare la webcam in descrizione e <coughs> eh, ringrazio ancora una volta il mio caro, adorato, semplicemente Andrea che mi ha aiutato nella, nella ricerca di questa webcam praticamente in 3 secondi io per completezza ho pure voluto guardare la, la recensione di quei due sul server e anche la parte loro era positiva ho fatto un piccolissimo video di prova prima di questo ed è andato bene per cui è già qualche secondo che parlo quindi direi di arrivare all'argomento del video che sicuramente avrete letto questo video mi è stato richiesto da Sara Magic 15 un sacco di tempo fa, ma proprio tanto, tanto tanto ma tanto. E quindi Sara, eh, anzitutto ti chiedo scusa per questa attesa proprio interminabile. E poi per farmi ulteriormente perdonare ti linkerò eh, questo video con il mio profilo riservato a YouTube dove io e te siamo amici. Sara era incuriosita da un piccolo accenno alla mia spiritualità Sì, mi piace chiamarla spiritualità perché non è una religione Spiritualità e religione non sono sinonimi ragazzi Non sono sinonimi Diciamo che a grandi linee Io mi appoggio alla eh, filosofia wicca Però... Non mi ritengo un praticante wicca con tutti gli annessi e connessi, magari vi lascio anche nel box info qualcosa di più eh, informativo sulla wicca perché comunque non sono un praticante completo al 100% di wicca e diciamo che prendo un po' ehm, di wicca e filosofie orientali in generale. Quindi io credo eh, sostanzialmente in una vita eh, dopo la morte, sì, però eh, non credo che eh, sostanzialmente troveremo Dio, paradiso, angeli e quant'altro, eh, con tutto il rispetto per i cristiani che spero che non si offendano perché io li rispetto ed ecco mi piacerebbe la stessa cosa. Eh, credo che uh, dopo la morte ci siano altre vite quindi la reincarnazione buona sostanza uh, credo nella reincarnazione sia degli umani che degli animali perché ho avuto uh, riprova differenti dell'esistenza di, di questa cosa uh, Credo nell'immortalità dell'anima In quanto oh, Vedete voi se considerarla una fortuna o meno La percezione di alcune persone vicine Che hanno lasciato questo mondo E eh, questa cosa nel momento in cui io l'ho accettata Perché io ne sono stato terrorizzato all'inizio eh terrorizzato come tutte le cose che non si conoscono no? ho la percezione di persone che non ci sono più e questo mi ha aiutato mi ha aiutato grandemente a, a parlare con tutta la serenità possibile della morte di mia nonna che è avvenuta 13 uh, 15 um, a luglio fanno sei anni precisi quindi siamo cinque anni e qualche cosa fa e, però mia nonna non è l'unica persona che ho apprezzato, amato, che percepisco. Spesso percepisco anche eh, la presenza di un fratellino piccolo che non è mai nato. Oppure eh, questa sensazione la provo anche quando mh, mi capita di ascoltare una canzone di Mango e di mio o di mio martini. Ci sono due cantanti che purtroppo ci hanno lasciato in maniere anche abbastanza non belle. Mango è morto cantando, che è la cosa che suppongo ammazza di più, perché se no altrimenti ecco non ne avrebbe fatto il lavoro, no? Voi cosa ne dite? Ehm, vedete voi come chiamare questa percezione, se volete chiamarla sensitività, se volete chiamarla... Sesto senso, eh, chiamatela un po' come volete voi. So che a me questa cosa aiuta, aiuta soprattutto nel momento in cui mi trovo a fare dei pensieri brutti, perché dovete sapere che se voi, mm, diciamo, non fate fare la vostra vita il ciclo naturale, Potreste reincarnarvi in una ancora peggiore Dicevo potreste reincarnarvi in una ancora peggiore E questa non è una cosa che io voglio fare Voglio um, terminare nella maniera più naturale possibile Quello che sarà il mio ciclo terreno e Sperando che non ci siano dopo di me troppe, troppe persone che soffriranno perché io non ho avuto una vita facile E non ho una vita facile Sicuramente ho migliorato nelle cose Però continuo a non avere una vita facile E questo tipo di spiritualità mi aiuta A non impazzire Mi aiuta a non circondarmi di troppa negatività E se succede E se io eh, mi rendo conto che eh, mi sono circondato di troppa negatività eh, eseguo o oh, sarebbe più corretto dire mi faccio aiutare ad eseguire dei riti di purificazione che di solito di solito sono conosciuti diciamo così come rimozione del malocchio però mh, malocchio mi sembra un termine un po' molto al negativo io direi più eh, che si tratta di una rimozione di energie negative dal corpo ma spesso volentieri dalla mente dico tranquillamente che spesso e volentieri mi sono fatto fare eh, letture dei tarocchi quando c'era qualcosa che mi creava ansia e questa cosa penso piacerà a Sara del canale l'angolo degli arcani so che questo eh, è, un, è un argomento che purtroppo spaventa anche molte persone e mi dispiace perché l'unica cosa di cui si deve aver paura è la negatività a questo mondo eh, ogni tanto sono soggetto a sogni premonitori ahimè quasi tutti negativi eh, tranne uno due eh, ogni tanto mm, Riesco per alcuni secondi ad andare in sogno lucido Mi piacerebbe provare anche il viaggio astrale ma non ci sono mai riuscito Perché insomma occorre farlo in un momento di rilassamento e eh, tutta una serie di cose che se volete vi dirò Bene, ehm, non lo so, io non lo so se ho saltato qualcosa, se ho detto tutto eccetera eccetera però il video mi segnala che, eh, comprese le parti che taglierò, sono già tipo 11 minuti che parlo. Quindi questo è quello in cui credo. Eh, fatemi sapere se volete maggiori delucidazioni sui miei contatti con eh, gli spiriti di persone care. Se volete maggiori delucidazioni... Eh, su chi penso abbia vissuto la mia vita precedente con tanto di, di foto confronto perché ce le ho e quindi se volete posso anche parlarvi su, eh, di chi penso um, abbia vissuto la mia vita precedente o meglio una delle mie vite precedenti con tutti i punti che secondo me tornano Ah, um, sperando che guardiate tutto il video, vi vorrei annunciare che da ora in poi, siccome stanno togliendo la monetizzazione ai canali piccoli, bla bla bla, invece di farne un video apposito di lamentele che non serve a nulla, sponsorizzerò un canale a video senza avvisare mai prima la persona interessata. Quindi, ogni canale sponsor sponsorizzerò. Eh, sp Buonanotte, ogni video sponsorizzerò uno o due canali a seconda del tipo di video in questo caso sono stati tre però è stato un caso bene basta basta sto parlando troppo eh, è uscito non solo un nuovo video ma anche materiale per il video bloopers che non so quando uscirà perché mm, voglio raccogliere, eh, raccogliere un po' di video prima vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti attivare la campanella per non perdere i prossimi video che ora è più importante che mai e noi ci vediamo al prossimo video 好